Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e siamo tornati su Super Mario Galaxy, allora apriamo un nuovo file, no scherzo Vediamo il nostro Mario 2 Mario il Mario il mafioso il E dov'è che dobbiamo andare? Nel pian planetario Sì, dove? Lì Oh no oh. smettila di sprecare la ma le voglio gli spaventare No, parti. è zitto. Sì, Dobbiamo andare sì, una giusto. galassia a uova, la nuova missione. Ora non, non provare tu a mirare. Ecco, così ti distraggo un po'. Sistema la telecamera. Ah, ancora? Sì, sistema la telecamera. Marco, fermo. Marco, tu sistema la telecamera. Dai, più o meno. Sì, così. Le devi dare tutte. Cacchio e luce. Vedi? Basta. Ma ah. eh, che delizia questo è certo come ricompensa ma le spiegazioni è aggiustato Si sì, si sì, vede Si eh, si sì, sì, vede si togliete cos'è tutto Quel taglio sotto di schermo nero? è normale Galassia eh. eh. uovo, a nuovo. ok, Seconda Stella deve Galassia a uovo eh no non c'è Yoshi in questo gioco eh, è eh già però in Galaxy 2 sì. Spollicciate se volete Galaxy 2. No, non ce l'abbiamo, mi dispiace. Dateci, qualche soldo se volete Galaxy 2. I fondi per comprare un oggi. Ah, ecco qui finalmente. Finalmente un bel cavolo. Le galassie dei golosoli. Se le possiamo chiamare così. Allora che devo andare? Non so vai avanti. Capirai dove andare visto che cambiano un po' le cose. raccogli tutto pure. Ui! Sono dei salti. Non fare tutto al 100%. Chi al 100% starebbe da fare. devo solo raccogliere le stelle per fare il 100%. Ma uh, e dove? vai butta di là. Do something. Tu raccogli i soldi per questo. Sì, così sono fastidiosi. Ok, ehm. Tubo, tubo, verde, suppongo. Lì c'è un tizio. Lì c'è una cometa. No. Non è una cometa, una stella avanti. Ma è c'è un tizio blu, vedi? Forse devi andare lì non so però salutalo almeno vedi cosa vuoi guardarli ahia mai fatto male Cioè Marco il tuo compito che è di bloccarli, non blocco. veramente il mio compito è raccogliere super stelle anche di bloccarli prima di trovare il mio amico ghiottone se vuoi proseguire ascolta si è diviso in quattro e poi è diventato una stella manina Oh. Ah, che dici facciamo prima la galassia del dottore? Sì. Oppure facciamo prima la stella principale. Sì. Sì. No, sì. ma mi sa che. com'era il titolo? Oh, eh, la, non ci sono titoli per le stelle. Sì, ci sono. Cioè, senti, la stella che dobbiamo prendere sarebbe quella principale, però. Andiamo dal ghiottone! Oh! qui oh, no, c'è rischia... sì, un titolo per le uh, stelle! Vabbè! Pura cogliere a sostituire! Eh... Sì, dai, andiamo avanti! Tanto non c'è il ghiottone. Se non c'è altra via, quello, quando, se, quando troviamo il ghiottone non c'è altra via. <ride> Cosa hai fatto? Ah, no. Manco uh, io lo so. Ma manco io lo so. Piuttosto. Se me l'hai chiesto io perché non lo sai. Mi piace uccidere sti tizi. Uccidi adesso lo schegger Dai, muori! Niente, non muore. Non vuole morire. Ah, c'era no? una mini stella lancio, ecco. Vabbè, andiamo sulla mini stella lancio. Sì, facciamo prima le teste secondarie. Ah. Ma, ma perché? Sì. quale il motivo? Quale? C'era davvero il bisogno di aggiungere una cosa così inutile? Mm -hmm la mettevamo sul pavimento con la moneta se, se, se la voleva se la voleva scusa vai? ma perché non le prende Mario? Hai detto Mario? Dai, hai parlo con te! E della sua schedge ho voluto fare una roma su schedge che le <ride> vivi 110.000 non ne ho video ok? la me la 100.000 sono ok faccio io fermo fermo okay. tanto io non lo posso fare che succede se sbaglio la mira? Le lanci in testa e le sprechi. Oh, no. Non capisci quante volte è successo. Ci siamo! Sono sazio! E ora tra Sorazio! So, eh. E diventa un pianeta! E diventa un vomito perché ha vomitato tutto! È sorto il nuovo pianeta! Ok, allora. Lui è diventato la stella, poi ha vomitato tutto. Ok, sì, quindi facciamo prima la stella secondaria e poi quella principale di questo Mi dimentico che per selezionare le cose devo premere A non Mi sono abituato a in Cosa fai? Mi fai prendere le scherzi! No! Marco! Finisci! Marco mi sono la <ride> Ma davvero? Guarda, non avrei mai capito! C'è un Goombus! Di dietro! Un big Goombus! Un big chumbus! Big challenge ok no questa meme fa schifo basta Burp. wow wow cos'è che vuoi scusa bianca Basta se schifo, ma non... Per, per, ma... Servono! Sì, ma devo aprire io la strada, non tu. Bene! Allora io. che servo? Tu servi a tutto, ok? Quindi anche ad aprirti la strada. Sì, ma non a farmi saltare, smettila. Ma <ride> servo a tutto io! No! <ride> you don't! Sì! scusa ma questa non era la pianeta di ottone perché possiamo su questo qui che col principale ma che ne so probabilmente il pianeta di ottone è quello che serve per andare avanti non è vero è possibile ma... barca c'era una stella lancio grande <tose> si poteva evitare benissimo il il forse se non avevi abbastanza cose di ottone che mandava direttamente qui Senta. Altri... Sì. Perché dovrebbe essere? Oh, adoro questa meccanica io. si le sezioni di zondini No, quella del.. Della... Ecco, questa. Io cico e salto i pezzi che dovrei. Che dovrei andare. Che dovrei andare. Uh -huh. E non è servito a nulla, visto che hai fatto il giro. Okay. Aspetta. Fermo, ti <ride> supplico! Se tu stai fermo, Ti Ti aiutato! Non mi stai aiutando se, se fai così! Ti ho fatto saltare! Ah. Smettima! Ah, io stavo cliccando la stella! ma che la clicchia fare? voglio vedere che succede! succede che e vabbè, cosa, come fai a prendere quel fungo? ecco! Senti. wow questa è la stella principale se ti puoi suicidare! Ma allora il ghiottonato è andiamo lo serve non lo so non mi posso suicidare, se non so. qual è il senso dell'esistenza di colpi? sono un big chance del... <ride> di una oh, oh, oh. Aspetti la mario salta bene oh. io prima lo leggevo big chance mm -hmm. saltavo la u stai per morire una volta io sono morto per quello Yeah, possiamo fare altre tre cose ok eccoci scusa per il taglio brusco si sì, ma a che serve ancora quel, quel coso là cioè che abbiamo spesso a fare centro strategico diciamo. no no so scoperto no nuova no con le no no no no no no no no no no no no no no Non voglio capire a che serve Vai, vai alla galassia Vai a, co Comunque alla galassia a uova certo. Questo display sarà lentissimo No Ah poi ci sono pure le stelle segrete mm, no. Le stelle segrete sono Re caliente Ah Quindi era, era obbligatorio sì, ok, andiamo. Vabbè. Magari a spiegarlo Io avevo visto un'altra stella lancio che. che non abbiamo preso, ma che serviva allora? So, sì, c'è Cioè, buon misteri vita proprio, non che. che. perché esistiamo, perché. perché.. perché esiste Big Chungus Mamma mia, che pro! Assoluto così. Ullale, vabbè, mamma eh. mia. Che cos'è quella cosa? Sono già arrivato, cioè guarda che pro. Dove <ride> si arriva? Eh? Ok, scusate, che non è il taglio. notario, che cosa dovremmo fare? No, no. Ah dobbiamo fare quello che abbiamo appena fatto cioè qualcosa comunque mm. questo video sarà accorto perché Francesco se ne deve andare da me ma comunque lo saprete so è vero perché rivedi? eh? perché rivedi le cose tu, tu quando hai letto le, le mosine Francisca hai detto uh, uh, uh, uh, eh. riferimenti al mio nome non... puramente casuale è puramente eh, casuale Vai che ci sono quasi. Un attimo, voglio vedere. Ah, possiamo Voglio tornare. vederli morire. Non puoi. Che dobbiamo fare qua? Si può andare su? No. devo andare nel tubo. No! Ok. <ride> Mi dispiace comunque. Sarà per un'altra volta. No, perché. No, no, puoi andare nel tubo. Se sì, vuoi. ma non ci vuole tempo. Il tempo non abbiamo, Quindi niente, tagliamo subito Poi. verso. Re Caliente, come diceva il titolo. Sì? Ma chi è Re Caliente? Un messicano che si è arrabbiato perché Trump l ha... L ha la.. discriminato. Forse. Ma anche no. no. Ecco, sono già la sua fortezza, direi. Eh, sì. No? Ora lo dobbiamo ah, giusto? Più o meno, queste sono le flotte okay. di Questo è, è il penultimo Cari. pianeta tra virgolette, perché non è il Ok, ecco qui su sghiera Ok, Ok, bisogno. Fermo, togli! Bisogna respingere i proiettili. si fanno proprio dritti dritti al creatore. Vabbè. E Mario è bravo. Ma in questo gioco non ci sono le comete, per dare le comete, no? No. Ecco, eh, le stelle verdi non ci sono? si sì, ci sono. E come si offendono? Quando Luigi.. Il, quando incontri Luigi. Così, eh, a caso. Non, non ci sono le medaglie, né, Vabbè, buono. Così non, non ci sono altri collezionabili da raccogliere. Eh. E si può tagliare diretti verso il nostro obiettivo. Cioè le stelle, non Peach. Chi la pensa? La tua cara amica. Eccoci qui. <ride> <ride> che salto ho fatto <ride> Che poi hai ti dovuto cadere nella lava Eh caliente. caliente Ok ah, ecco Ah sei fatto. caduto Magari stavi zitto ah, Sì non succedeva Ok dovete <ride> Dovete respingere i suoi cocomeri Se li possiamo chiamare così Ma perché però le scuola palle scuola di i cocomeri però alle palle di fuoco Ah e lui inizierà anche a respingere Tanto io te riblocco. Ok, ora l'ultima fase. Ora non è più un re, ora è solo un caliente. Oh no, le piamme, tu occupati delle piamme. Boh, al volo. Oh! oh, oh, oh. Vai! Dai, oh. abbiamo appena giocato a tennis! Con un polipo infuocato un gigante, enorme. Abnorme, ok. Diciamo che abicinorme Ah wow, ero già sul posto. <risa> Buono, dai Abbonorme antincere Ma l'abbiamo finita la grassa a uovo per il momento, quindi Vediamo Cioè abbiamo preso tutte le stelle Lezza, sì Allora, vediamo Tanto è solo schegge Alvare. Sì, sì E ora vediamo un po' Sì, sì, però okay. non è completata al 100% Lo so, ci deve essere la corona se non sbaglio okay. e, e forse... La nuova la galassia, galassia la vedremo nella e... prossima parte, ora non ve la spoglieriamo Quindi ci vediamo alla prossima parte di Mario Galaxy Alla prossima, ciao. ciao